Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi recensione completa su questo Powerbank una marca molto utilizzata, molto buona ora vi chiederete perché ci sono tutti questi fili, questi telefoni, questo Powerbank e ora farò una prova per farvi vedere quante cose riesce a fare in, uh, questo tipo di Powerbank a caricare messi insieme allora la colleghiamo direttamente il filo qua in questo Powerbank da 10.000 mAh, ora la percentuale di ricarica è il 50%. Di solito il eh, 50% è da 10.000 mAh. Ora sta caricando. Vediamo un altro. il G5 2016. ecco qua, ragazzi, sta caricando anche il G5 2016: veramente molto buono e avete anche la possibilità di caricare tre dispositivi contemporaneamente veramente è un'ottima funzione su questo punto di vista uh, poi abbiamo anche la possibilità di accendere con questo tasto uh, la luce led in, in cui per esempio se state in zone uh, in cui non c'è molta luce questo tipo di luce vi può salvare uh, batteria come ho detto da 20.000 mAh abbiamo ricarica veloce da, eh, con porte usb eh, sia anche per l'iphone eh, da 20 watt, 22 watt e 18 watt ma può caricare anche eh, molto velocemente rispetto a altri dispositivi delle cuffiette ehm, avete la possibilità di caricare tablet orologi smart uh, questa è la dietro che vi dice le istruzioni di ricarica io mi ritrovo molto bene mi fa circa eh, 4-5 ricariche in base alla batteria del vostro telefono. Quanto è? Da 2.000 mAh? 3.000 mAh? Eh, vi ricarica 6 ricariche. 6.000 mAh può arrivare fino a 10 ricariche completate. Prezzo di partenza 33 euro. Lo trovate anche con coupon di sconto su Amazon o potete usare Karma eh, come per lo zaino in cui... Uh, potete uh, pagare al mese per esempio con, io con il mio coupon sconto più uh, karma opa, pago circa 9 euro al mese e uh, riesco a utilizzare molto bene questo power bank se, uh, se volete comprare pure voi questo power bank andate su karma, scaricate karma uh, scaricate karma in cui potete andare in qualsiasi negozio ebay, create la vostra carta su egetta in base a quanti soldi avete a disposizione potete prendere i prodotti fino a 1000 euro pagando al mese per esempio un computer 600 euro pagate 200 euro al mese per tre mesi si tiene abbastanza bene in mano se riuscite a vedere abbiamo anche il tasto per accendere e spegnere diciamo i power bank abbiamo anche la nuova tecnologia Uh, se volete anche acquistare questo sia l'unboxing sia la recensione su questo qua da 10.000 mAh molto simile a questo però questo non ha la ricarica uh, sempre della marca INU veloce se volete una ricarica veloce sicuramente vi consiglio questo qua rispetto a questo questo costa sui 23 euro questo lo trovate 10 euro in più per da 20.000 mAh infatti se andiamo a vedere le differenze differenze di grandezza sono minime, infatti, grazie anche a una capienza da 20.000, incredibile avere una 20.000 mAh su un dispositivo eh, tanto compatto. Veramente un'ottima scelta da parte di Inio, secondo me. Allora, in conclusione, ragazzi, è un Power che ve lo consiglio di acquistare: ha una capienza da 20.000 mAh, ricarica veloce. Abbiamo una nuova tecnologia velocissima, Q3.0, ricarica molto velocemente. Telefoni che sopportano una ricarica rapida, eh, ricarica molto velocemente anche le cuffiette, orologi, qualsiasi cosa. Con questo è tutto, un saluto da, te un saluto da Tecno Gigi. A un prossimo video, ciao ragazzi!